Le origini della tradizione dell'uovo di auguri risalgono al periodo medievale. era usata infatti regalarlo alla servitù. Inizialmente le uova venivano bollite avvolte da foglie insieme ai fiori in modo da assumere una colorazione naturale. Successivamente si costruirono le uova con materiali preziosi destinata agli aristocratici nel periodo dal 1272 al 1307 Nuovo di frutto, vero e proprio, come si realizza negli attuali pasticcerie, risale a Peter Carl Fabergé, che nel 1883 ebbe l'incarico di fabbricarne uno per la zarina marina. In Italia è abitudine a le uova sore da mettere sulle tavole. Invece ai bimbi si regalano quelli di cioccolata, rivestite di carta dorato o argentata ed idem agli adulti. In Francia si usa nasconderle tra gli alberi o giardini di casa e fare una specie di caccia a tesoro. In Inghilterra è quasi uguale ma i bimbi sono convinti che sia i stefani a portarle e nasconderle ossiglia il coniglietto Pasquale a fortuna A mio parere l'uovo di Pasqua, oltre a rappresentare l'inizio della primavera, sia anche il simbolo delle sorprese che la vita riserva a ognuno ogni, ogni, ogni, ogni, ogni giorno, a volte piacevoli, in altri casi deludenti e Perciò la mia poesia è rivolta a tutti, proprio come recita l'articolo 3 della Costituzione. Con questo breve scrittus storico, che spero sia stato di vostro tradimento, vi auguro una buona Pasqua e spero un gradito ascolto e positivo apprezzamento. L Uovo di Pasqua. Su ogni tavola uova di cioccolata, perché anche quest'anno la Pasqua puntuale è arrivata. Entrano al mente con la gioia dei bimbi, con carta argentata e dorata e di zuccherati fiorellini addobbati con l'uovo di Pasqua ognuno ha trovato mille sorprese alcune attese altre inattese anche per gli adulti una sorpresa ci stata ricordo di volersi bene con la raccomandazione di sempre uniti rimanere ed allontanare ogni dispiacere un uovo di Pasqua per festeggiare la primavera, per scambiare la pace, ovette per offrire alla gente, con cioccolata al latte o fondette, qualche volta surrogato, semplicemente.